L'isola perduta. L'onda del pensiero batte sulla scogliera dei doveri. La nave della mente attacca sul porto dei ricordi. Con la tavola del desiderio cavalco il mare, dei sogni, e spuntano le prime palme dell'isola che c'è sempre stata. Tracce di vita. Il mio cerca persone si attiva con persone come te come te senza timore di vedere spriciolare le credenze di una vita per dar nutrimento a distanti capaci di elettricità umana misura sbagliata dei tuoi messaggi potrei farne cento e più poesie da tenere e rileggere per scaldarmi la pelle nei geli della solitudine ma nemmeno, nemmeno di una potrei indossarne il titolo la mia taglia non ha ancora da vestire e la tua mente non concepisce nudi Se ti ricordo non sarai mai un ricordo Tutto pur di non pensarti Rimbalzo dal sacro al profano Dal meditare al fare Dal giocare al lavorare Tutto pur di non immaginarti Dal pregare all'imprecare Bestemmiare e urlare Fino a picchiare le mani Tutto pur di cancellarmi da te E liberarti dalle mie follie e sono lì accanto a te sicuro del sereno, tutto inutile, tu indispensabile. Non dirlo, non dirmi di non farlo, di a te stessa di lasciarti guardare, ascoltare, provare, infine sarà l'inizio di tutto quello che hai sempre saputo. Un colpo alla voglia, uno alla paura. Da restare contenti senza troppo ridere Né soffrire Esco allo scoperto Passando per camerini di circostanze Non sono in te Se dico le mie cose Tu pensi alle tue Che leggerei nel tuo sguardo Se fossi chi meriti di avere non accanto Dentro la tua pelle Spassionato Vai e prenditi la tua vita. Non ci svegliamo perché non sappiamo di dormire. Piovono. Sono lacrime di bambino, pioggia che soffoca, pioggia che svela. Un ombrello mi salverà dallo scomodo bagnato. Un ombrello mi porterà alla beata ignoranza. Goccia a goccia, in bilico sul filo, con minuti contati tra un pubblico sconvolto, sorpreso e furioso, con punte d'invidia, così da spazio alla voglia di giocare con te. Spire Story, se ti senti osservata, incorpa il mio sguardo, lanciato nel mare dell'Etere, galleggia su onde di vita con un'unica direzione, le tracce del tuo mondo Forza, vivi Non credere a chi ti parla dell'affetto delle onde E della loro forza di riprovarci sempre e cambiare mai Non credere all'amore del vento e al suo modo di rivoltare le cose a suo piacimento Non credere all'amico sole e al calore dei suoi raggi pronti a bruciarti Se troppo ti confidi tra te e il mare non vedo differenza, siete nel mondo ma non del mondo, fuori uno spettacolo che sempre vale, dentro un mistero che divide le bolle. Pensa al mare, emergiti in te stesso, nuotati dentro, scopri e vivi tutta la vita che c'è. Grazie.